Nello scorso video abbiamo visto che l'indice di massa corporea o BMI è un ottimo strumento per renderci conto della nostra forma fisica, ma non è perfetto. Oggi vedremo un altro strumento molto importante, la misura delle circonferenze corporee. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Prapaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno che Finché durerà l'emergenza Covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. La volta scorsa abbiamo parlato del BMI, abbiamo visto come si calcola, la sua applicazione su bambini anziani e abbiamo anche visto i suoi pregi e i suoi difetti. Questi ultimi sono marginalmente superati dal nuovo calcolo alternativo di Oxford, anche questo visto la volta scorsa, quindi c'è bisogno di usare strumenti diversi per raggiungere la piena consapevolezza. Come ho già detto, tutto quello di cui abbiamo bisogno è di conoscere la nostra altezza, avere una bilancia, un centimetro la sarta e una calcolatrice. Abbiamo già usato la calcolatrice, ora andiamo a usare il centimetro la sarta e parliamo di circonferenze corporee. Le circonferenze corporee, a differenza del BMI, ci danno delle indicazioni molto precise sulla forma del corpo, quindi sono molto utili per capire la situazione in cui ci si trova. La prima circonferenza di cui parlerò è forse la più importante di tutte, la circonferenza vita. Dico che è la più importante perché è diretta conseguenza del tessuto adiposo viscerale presente nell'organismo. Il tessuto adiposo può essere viscerale o sottocutaneo. Sebbene entrambi abbiano effetti negativi sulla salute, il tessuto adiposo viscerale è quello più pericoloso perché è direttamente collegato a problemi come ipertensione, diabete e tutti i rischi correlati. Comunemente gli uomini tendono ad accumulare grasso viscerale, mentre le donne accumulano grasso sottocutaneo, ma non è un legge per R.A. e possono esserci via di mezzo, addirittura essere completamente scambiati. Per misurare la circonferenza vita bisogna essere in piedi e posizionare il metro da sarta nel punto più stretto della vita, tra le costole e l'anca. In caso non si riesca facilmente a trovare, un ottimo rimedio è quello di stare un paio di dita sopra l'ombelico. Per le donne la misura da non superare è quella di 80 cm e se si va oltre gli 88 il rischio cardiometabolico è molto alto. Per gli uomini invece la misura massima è 94 con un rischio molto alto con misure superiori a 102. Un'altra circonferenza che uso spesso è quella dei pianchi, non tanto per la misura in sé, quanto per il cosiddetto rapporto vita-fianchi. In pratica, dividendo la misura della vita per quella dei fianchi, posso avere informazioni molto utili. Prima di tutto, la circonferenza fianchi si prende in piedi e il metro da sarta va messo nel punto più largo dei glutei. Il valore del rapporto vita-fianchi da non superare è di 0,95 per gli uomini e 0,85 per le donne. Valori maggiori indicano un aumento del rischio cardiometabolico, ma è interessante capire perché questi valori si alzano. Essendo un rapporto dipende da due misure. Se ho una vita molto ampia il rapporto tenderà ad aumentare e se va oltre il limite ci dice che anche la forma fisica, le proporzioni sono sbagliate. È un ulteriore campanello d'allarme che ci dice che dobbiamo diminuire la circonferenza vita. La cosa però si fa molto importante quando non è tanto la vita a essere troppo ampia ma i fianchi a essere stretti. Un basso valore di fianchi porta di conseguenza a un rapporto alto e mi indica quasi sempre che la persona è pericolosamente sottopeso. A questo punto possiamo far rientrare il nostro caro BMI nel discorso. Mettiamo caso che una ragazza sia alta 1,70 m e pesi 50 kg. Il BMI ci indica un valore di 17,3, ovvero sottopeso. Guardando solo questo valore, la ragazza potrebbe pensare di doversi preoccupare per la sua salute. Decide però di prendere le circonferenze di vita e fianchi, fa il rapporto ed esce 0,78. Questo valore è molto al di sotto del massimo suggerito, quindi le proporzioni corporee sono rispettate. Il BMI ci indica che sarebbe meglio per la ragazza aumentare un po' di peso, ma allo stesso tempo le circonferenze ci rassicurano sulla probabilità che la ragazza abbia grossi rischi per la salute dati dal suo sottopeso. Quindi. Può intraprendere un percorso nutrizionale con più serenità e meno preoccupazioni. Altro caso molto frequente. Un ragazzo alto 1,70 m e pesante 72 kg. Ha un BMI di 24,9 a 9, ancora rientrante nel normo peso. Si accorge però di avere un po' di pancetta e le gambe sottili. Decide quindi di misurare la circonferenza vita esce 98. Il valore soglia è di 94 quindi si accorge in questo modo che pur essendo normo peso ha bisogno di dimagrire un po' per rientrare nella fascia più a basso rischio. Infine il bodybuilder che pesa molto. Magari abbiamo 90 kg in un ragazzo alto 1,70 m. Solo col BMI lo chiameremmo obeso, con un valore di oltre 31, ma se potessimo vederlo di certo il nostro giudizio sarebbe molto diverso. In questo caso la circonferenza vita e il rapporto vita-fianchi Possono darci indicazioni utili a capire se questa persona è effettivamente obesa oppure no. L'ultima circonferenza può essere utile, la circonferenza del braccio. Eh, si prende nel punto medio tra la spalla e il gomito, in piedi col braccio steso lungo il corpo. I valori medi sono intorno a 32 cm per gli uomini e 28 cm per le donne, con un discreto margine d'errore. Il braccio viene usato nei casi di malnutrizione. Se sotto i 23 cm per le donne o i 26 per gli uomini è possibile che si sia sottopeso. Ma voglio sottolinearne l'importanza soprattutto per capire cosa succede ai nostri muscoli. Abbiamo visto più volte che è importante mangiare almeno il minimo necessario per la nostra struttura fisica. Quel minimo è dato dal metabolismo basale. Se non si mangia il minimo si sta mangiando troppo poco ovvero si va in malnutrizione calorico-proteica. In questa condizione le proteine scarseggiano e il corpo usa quelle muscolari per andare avanti. Di fatto, il muscolo viene demolito, viene mangiato dal nostro stesso organismo. La circonferenza del braccio è un ottimo riferimento per vedere questo effetto. Se si perde molto peso, ma si perdono anche molti centimetri del braccio, allora è possibile che abbiamo perso peso in buona parte se non totalmente a carico del muscolo non di tessuto adiposo in sostanza le circonferenze sono uno strumento molto potente per farci capire cosa sta succedendo nel nostro organismo e possono venire combinate con il bmi per avere un quadro complessivo della situazione Bene, questo è tutto se avete dubbi o domande scrivetemele pure qui sotto rispondo volentieri